Ciao ragazzi, su questo video vedremo come si calcola il determinante di una matrice 4x4 applicando il metodo di Gauss Allora, l'intento del metodo di eliminazione di Gauss è di ridurre la matrice a scalini e per farlo possiamo utilizzare quelle che si chiamano mosse di Gauss Prima mossa: scambiare due righe Due, moltiplicare una riga della matrice per un numero re reale e non nullo generalmente dedo scalare e la terza cosa che si può fare è sostituire una riga della matrice con quella ottenuta sommando a essa un multiplo di un'altra riga allora il risultato di queste mosse sarà di portare la matrice in uno di questi due tipi l'uno è di creare una matrice con tutti i zeri sotto la diagonale principale che questa si chiama triangolare superiore o se qualcun altro decide di fare altri calcoli creare una matrice con tutti i zeri sopra la diagonale principale che questa si chiama triangolare inferiore allora ognuno può decidere le cose che vuole fare altre cose fa faccio io altre un altro il risultato sarà lo stesso basta che queste tre regole vengono rispettate questo qua questo questo l'esercizio è questo: calcolare il determinante della seguente matrice, dire anche se è invertibile la matrice è 0-1-2-4 1-3-0-1 2-0-1-3 2-1-3-4 una matrice 4x4 come ho detto prima, ognuno decide se vuole creare una matrice triangolare superiore o una triangolare inferiore allora io decido di creare una triangolare superiore cioè questi elementi sotto la diagonale principale devono diventare zeri allora andiamo a vedere le mosse prima di tutto devo portare un 1 qua perché con questo 0 non posso fare niente allora per prima cosa decido di scambiare le righe R1, R2 così porto l'1 sopra allora la mia matrice diventa 1 3, poi come abbiamo detto devo creare una triangolare superiore cioè tutti gli elementi sotto la diagonale principale devono diventare zero. Questo è già zero. Allora, devo fare questi due zero adesso. Come li faccio? Allora, le mose sono tante. Ognuno può decidere come si deve fare, soltanto deve rispettare le regole. Allora, io decido di moltiplicare questa riga qua con meno 2 dopo fare la sottrazione qua allora, lo devo scrivere così R3 diventa meno 2 R1 più R3 allora, andiamo a fare un po' di spazio. Meno due volte la riga R1. Allora, è meno due, meno sei, zero. 2 più la riga R3 che è 2, 0, 1, 3. 0, meno 6, 1, 5. Allora la mia matrice è diventata 1, 3, 0, meno 1. 2, 4 0 meno 6 1, 5, 5 2, 1 3, 4 dopo le due prime mose la mia matrice è diventata così per la prima colonna rimane solo questo elemento di farlo 0 allora come si fa? moltiplico la prima riga con meno 2 e l'aggiungo alla quarta riga allora cioè la riga 4 diventa meno 2 R1 più R4 facciamo qua allora meno 2 meno 6 eh, meno 2 per 1 meno 2 meno 2 per 3 meno 6 meno 2 per 0 0, meno 2 per 1, 2, l'altra rimane come 4, 0, meno 6 più 1, meno 5, 3, 6. Allora... la nuova riga allora come si vede abbiamo finito con la prima colonna sono diventati tutti zeri devo mettere un zero qua come si fa? allora moltiplico la seconda riga con meno 6 aggiungo alla terza cioè R3 diventa meno 6 per R2 più R3 anche qua meno 6 per r2 0, meno 6 per meno 1 6, meno 6 per 2 meno 12, meno 6 per 4 meno 24 più la r3. 0 più 0, 0, 6, meno 6, 0, meno 12, più 1, meno 11 meno 24, più 5, meno 19 allora scrivo questa nuova matrice R3 Allora sono rimasti questi due LND. Abbiamo a mettere un 0 qua come procediamo moltiplico la riga 2 con meno 5 raggiungo alla riga r4 allora meno 5 per R2 sarà 0 meno 5, meno 5 per meno 1 5 meno 5 per 2 meno 10 meno 5 per 4 meno 20 e poi 0 meno 5 3 0, 0, meno 7 meno 20, più 6, meno 14 scrivo la nuova matrice Allora sono arrivato in questo punto, che devo far diventare questo 7 qua in uno zero. Come si fa? Multiplicando la riga numero 3 con meno 7 udicesimi e la aggiungiamo alla era 4 cioè allora 0 0 meno 11 per meno 7 undicesimi e meno 19 per meno 7 undicesimi e la r4 rimane com'è allora meno 11 con 11 vanno via questo è 1 0 19 per 7 fa 103 da 3 allora 103 da 3 11 meno 14 questo è 102, 11 meno 11 per 14 fratto 11 154 allora questo fa meno 21 undicesimi cioè sarà zero zero zero meno ventuno undicesimi la nuova matrice sarà uno tre meno uno zero meno uno due quattro zero zero 0 0 0 meno 1 undicesimi allora la nostra matrice alla fine è diventata così come si vede una triangolare superiore e la diagonale è questa qua 1 meno 1 meno 11 meno 21 undicesimi come abbiamo detto prima il determinante sarà il prodotto di questi elementi cioè a uguale con 1 meno 1 per meno 1 per meno 11 cioè per meno 31 cioè 1 per meno 1 fa meno 1, meno 1 per meno 11 fa 11 per meno 31 undicesimi, 11 va via il mio determinante è meno v però come abbiamo visto al primo passo abbiamo cambiato R1 con R2 questa mossa cambia, cambia il segno del determinante allora il nostro determinante non è v ma DET a uguale con meno det a cioè red 1 questa è la risposta corretta poi poi l'esercizio ci chiede a dire anche se invertibile che significa invertibile? Se si può calcolare, la sua inversa. L'inversa si calcola quando il determinante è diverso da 0. Il nostro determinante è 21, che è diverso da 0. Allora, sì, è invertibile. Allora, per adesso è tutto ragazzi. Spero che vi è stato chiaro. Se vi è piaciuto, mettete mi piace. E seguitemi su Instagram e su Youtube per non perdere i prossimi video. A presto, ciao!